Allora, come com mai sei qui, oggi, all'iFidelity? Ma eh, sono qua perché da quando ero adolescente sono appassionato del mondo dell'iFi, quando sei adolescente guardi questi oggetti meravigliosi come... Eh, con una morbosità quasi erotica, no? Perché sai che non, non puoi averli, poi magari a forza di guardarli, andando avanti e di desiderarli, andando avanti nella vita, poi magari anche approcciarli, no? Poi trovo che li sia qualcosa di... tutto quello che, che riguarda li sia, siano cose, sono proprio oggetti straordinari dal punto di vista eh, estetico che sono belli anche spenti, quindi da avere in casa come complemento d'arredo ma l'alta fedeltà da, da quando è arrivata fai conto che il primo trauma in senso positivo con l'alta fedeltà ce l'ho avuto eh, grazie al fratello maggiore di un mio caro amico che veniva a scuola con me e noi andavamo di nascosto nella sua stanza che eh, riusciva a malapena a contenere il letto e l'impianto perché aveva speso tutto con i primi soldi guadagnati eh, proprio per, per l'impianto sterico, noi andavamo ad ammirare e a volte quando sapevamo che non, che non tornava lo accendevamo pure di nascosto cercando di rimettere i dischi tutti nell'ordine come l'aveva lasciati. Eh, poi sai, ci sono stati grandi cambiamenti no? di come si, si ascolta la musica e io devo dire che tecnologicamente ho affrontato tutti i cambiamenti quasi come un surfista, no? come arrivava la nuova onda subito la cavalcavo, però poi alla fine sono tornato proprio per una questione di necessità a, al vinile all'acquisto dei vinili perché ovviamente ascolto da tutte le piattaforme come Spotify, come Tidal però poi alla fine eh, c'è un, una ritualità che ho riscoperto e che trovo estremamente sexy no? cioè quando viene qualcuno a casa o magari ti metti a casa, ti siedi eh, e, e tiri fuori un disco che hai appena acquistato anche se magari lo avevi già ascoltato prima, e lo conoscevi già eh, ti concedi questa meravigliosa libertà di riascoltarlo dall'inizio alla fine, no? perché eh, le nuove piattaforme hanno creato, perlomeno io parlo sempre dal, dal mio punto di vista, no? di quasi cinquantenne, una sorta di bulimia musicale, cioè tu ascolti, ascolti, ascolti, poi toppi, passi da una cosa all'altra, quindi eh, visto che... Eh, esatto, visto che la, la musica comunque ti permette per esempio nell'arco di un weekend di, di ascoltare i tuoi dieci dischi preferiti, cosa che non potresti fare per esempio con i libri, no? perché non c'è proprio il tempo, invece potendolo fare con i dischi, mh, appunto, ti ripeto, mi concedo questa, questa libertà qui. Il televisore, eh, dopo che sono passato allo schermo OLED, eh, devo dire che è, che è stato una, una bella... Come dire, una, una bellissima scoperta da, da, da cui poi non riesci più a, a prescindere, no? Perché se, se guardi un altro, un altro video ti sembra di, di essere tornato indietro nel tempo. Però devo dire che alla fine la cosa che vince sempre e di cui magari ci se ne accorge meno, no? Che è del, del salto in avanti che ha fatto l'audio dei film, no? e, e quindi... Un, un buono schermo se tu lo colleghi a un impianto stereo, quindi lo, eh, lì c'hai il massimo del godimento. Insomma. Ma devo dire che noi abbiamo avuto la fortuna di collaborare con Rick Rubin e, e la cosa di cui è rimasto più sconvolto Lorenzo è, è stato vedere le, i diffusori che aveva Rick Rubin in casa per ascoltare la musica, quindi non in studio, perché sai, l'ambiente dello studio è come il laboratorio, no? poi invece quando vuoi passare e, e godere veramente di quello che hai prodotto, di quello che hai fatto, serve qualcosa di bello, insomma, e, e poi io credo questo, che come con gli strumenti musicali, che io per esempio non credo mai nel, nello strumento economico, no? quando qualche papà mi, mi chiede consiglio su come far approcciare il figlio la, alla musica io dico sempre no, non farlo iniziare con uno strumento economico spendi per un bello strumento perché poi magari se lo porterà dietro lo accompagnerà per tutta la vita e, e penso che sia i soldi spesi per gli strumenti che per gli strumenti per riprodurre e ascoltare la musica siano in, in, i soldi meglio spesi della vita perché che, che cazzo ci devi fare quei soldi? Giradischi oh, un giradischi un ehm, giradischi si chiama Concept, e, in, in showroom ho uno Stanton, e poi ho un, un amplificatore Macintosh e due casse Erisy Gripsh, poi Total Black. Poi c'ho un lettore per i DVD perché ancora ogni tanto capita di utilizzare un DVD e uno schermo OLED della LG 55 pollici. Questo è il mio, diciamo, eh, attualmente è quello che più preferisco. E poi ovviamente le casse abitando in un appartamento non posso andare oltre, nel senso perché poi diventerebbe impegnativo dal punto di vista dei vicini. Però lo consiglio, come dire, a, a tutti, anche a chi non suona, ma a chi piace... Io poi nasco... Quando ti avvicini alla musica nasci come ascoltatore prima, non come musicista, quindi lo consiglio veramente a tutti.